Lorenzo Flaerti, confessione su Giulia Dell'Ellis, ho un senso di colpa, non la nominerò. Lorenzo Flaerti, la confessione su Giulia Dell'Ellis, ho un senso di colpa, non la nominerò. Tempo di riflessioni al grande fratello Vip. Lorenzo Flaerti, tra una sigaretta e una chiacchiera in giardino, ha confessato all'ammaliante Aida Espica di essere stato assalito nella settimana appena trascorsa dai sensi di colpa. A fargli frullare in testa pensieri autoaccusatori è stata la decisione che ha preso lo scorso lunedì, nominando Giulia De Lellis. Una scelta poi rimpianta. Motivo? La ragazza è giovanissima. In più, da quando è stata nominata è anche diventata più carina, tentando di avvicinarsi di più all'interprete, come lui stesso ha fatto sapere. Andiamo a scoprire qualcosa in più. Giulia De Delellis, il rimorso di Lorenzo Flaherty, ho avuto un senso di colpa, non la rinomino. Quello che si svela ad Aida Espica è un Lorenzo Flaherty in versione papà. Un uomo di mezza età che guarda una giovane, in questo caso Giulia, come una figlia e non come una rivale in un gioco televisivo. Ed è proprio grazie a quest'ottica che l'attore fa me a colpa per la nomination data alla dell'Ellis lunedì scorso, mi è venuto un senso di colpa perché io sono più grande e lei è giovanissima e infatti non la rinomino. Lei questa settimana è stata più carina. Lorenzo spiega alla venezuelana come in effetti a volte abbia perso di vista il fatto che la ragazza sia molto giovane e che quindi, se in qualche comportamento può essere criticata, rimanga comunque una donna di 21 anni. Grande fratello Vip, che abbandonerà la casa lunedì 13 novembre?. Il lunedì si avvicina e proporzionalmente aumenta la trepidazione sia in casa sia fuori, chi lascerà la casa più spiata d'Italia? Giulia? Cristiano Malgioglio? Luca Onestini? Raffaello Tonnon? Jeremias? Stavolta è davvero difficoltoso fare un pronostico sul futuro eliminato, visto che tutti e cinque gli inquilini che si giocano la permanenza godono di largo seguito di pubblico. Tuttavia la dell'elis e il paroliere sembrano essere i meno indicati a salutare il reality. I due infatti, da quanto emerso finora, sono tra i più amati dai seguaci del programma, avendo schiere di fan pronte a sostenerli e a farsi che la loro avventura possa proseguire fino alla fine.